Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Grazie per aver partecipato, scelto di partecipare al nostro webinar di Storia dell'Ambiente che eh, ospita oggi Roberta Biasillo che ha così gentilmente accettato eh, l'invito di Giacomo Bonane, mio di parlare, di avere una conversazione oggi con noi su un argomento così interessante come la storia ambientale nel contesto dello spazio. Eh, coloniale quindi questo incontro eh, particolarmente interessante che sono sicuro sarà eh, pieno di stimoli per tutti sia chi è più eh, addentro a un aspetto o all'altro di questa particolare sinergia che oggi abbiamo voluto portarvi e farvi un po sentire in questa nostra eh, conversazione naturalmente noi ringraziamo anche a nome di ISIG Roberto Biasillo per aver accettato eh, di partecipare a questo nostro evento che fa parte del ciclo delle storie in costruzione eh, organizzato dall'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento e che naturalmente ha messo in piedi tutto il suo apparato tecnico per poter anche oggi fare questo evento a distanza come i tempi ormai impongono, ma eh, speriamo che la distanza fisica che c'è fra di noi e il nostro pubblico non sia, eh, come dire, non sia di impedimento a avere il piacere di una bella discussione e di una bella chiacchierata. Io vi saluto e vi ringrazio eh, e cedo la parola a uh, Giacomo Bonan che ci presenterà eh, la nostra eh, guest, Roberta Biasillo, e da lì daremo inizio alla nostra discussione. Grazie Grazie mille, Luca. Eh, ovviamente mi associo anch'io ai ringraziamenti che, che hai fatto, e sono molto contento di poter presentare Roberta questa sera. Eh, Roberta Biasillo è una storica dell'ambiente, è una storica dell'Italia contemporanea. Si è laureata all'Università di Roma La Sapienza. E poi ha fatto un dottorato all'Università di Bari sulla storia forestale, sulla storia dello sfruttamento delle risorse forestali nell'Italia liberale. E dopo il dottorato ha iniziato una serie di peregrinazioni in vari centri di ricerca europei. È stata per due volte ricercatrice alla KTH, Royal Institute of Technology, in particolare all'Environmental Humanities Laboratory a Stoccolma è stata fellow alla ricerca Source Center di Monaco di Baviera ed è attualmente Max Weber Fellow presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole dove sta eh, concludendo una ricerca come accennava anche Luca sulla sull'esperienza coloniale italiana in Libia ed in particolar modo sull'impatto ambientale di questa occupazione eh, coloniale eh, a breve, insomma, entreremo nel vivo di queste tematiche, ma eh, io e Luca abbiamo scelto di prenderla un po' larga questa sera, perché siamo, credo, di poter parlare anche per lui: eh, due grandi fan di un podcast che si chiama Storici al microfono, curato da due colleghi dell'Istituto, eh, Enrico Valsariati e Claudio Ferlan. E senza ovviamente voler insomma, tentare un'impossibile imitazione del loro livello, abbiamo pensato di prendere un po' ispirazione almeno per la prima domanda e quindi di, di chiedere inizialmente a Roberto insomma, quali sono le motivazioni, le ragioni, le, le curiosità e anche insomma, i casi che l'hanno spinta a, a, ad interessarsi di questi temi e ad iniziare questa ricerca di cui ora piano, piano sta, sta scrivendo la monografia che dovrebbe essere il risultato finale e ti cedo la parola Roberta. Okay, grazie Luca, grazie Giacomo per l'invito eh, e grazie anche per aver scelto il format della conversazione perché credo che quello che dirò è il frutto di una ricerca che è in corso, è il frutto di dubbi con cui mi confronto mentre cerco di dare una forma alla mia ricerca, quindi Qualsiasi commento e eh, in qualsiasi momento vogliate intervenire, eh, vi prego di farlo perché è stata appunto costruita come una conversazione sul tema del colonialismo italiano e sul tema più generale della storia ambientale. E come ha detto Giacomo, io ho sempre insomma, lavorato su due, eh, su due temi Principali. uno legato un po' più alla storia dell'agricoltura e uno un po' legato alla storia dell'ambiente. Il primo appunto quello eh, della questione territoriale e della questione forestale in Italia durante l'Italia liberale e eh, quindi che tipo di usi eh, l'Italia liberale eh, fa del bosco e delle aree marginali e ho provato un po' a vedere in che modo eh, si può definire... Eh, il periodo che va dal 1861 al 1914 come ecoliberalismo cioè le modalità di di, in con cui l'Italia liberale incorpora l'ambiente a livello sociale a livello economico a livello politico questa è stata la mia eh, ricerca di dottorato che aveva un centro come insomma, vedete sul, sull'Italia quando tra il dottorato e il post dottorato ho avuto un anno in cui non ho eh, lavorato all'università ma ho lavorato in un progetto SPRAR un progetto eh, che si proponeva l'inclusione dei richiedenti asilo e dei migranti che arrivavano in Italia e la, è stata la prima volta in cui ho interagito un po' di più con la questione coloniale. E, e poi cercavo anche al, al contempo un argomento che mi portasse fuori dai confini nazionali e che non fosse eh, cioè, che mi permettesse di interagire con qualcosa di nuovo, con un ambito storiografico diverso, e quindi ho pensato di mettere insieme eh, queste, queste suggestioni e poi avevo bisogno di un argomento nuovo perché mh, ero stata già quattro anni sul primo e quindi ho pensato di avvicinarmi alla storia del colonialismo italiano in Africa e anche perché dal punto di vista ambientale eh, adesso stanno uscendo delle ricerche ma fino a quel momento non c'era stato ancora niente quindi era un po' un terreno di sperimentazione e, ed era un terreno nuovo per me All'inizio ovviamente il mio progetto era diverso da quello che adesso era comprendeva sia l'Africa dell'Est che il Nord Africa, e adesso mi sto concentrando di più sulla Libia. Grazie Roberta per mm. averci dato uh, un po' un'idea di da dove arrivi. il Un po' di contesto. Mm. Uh, hai perfettamente ragione quando dici che, uh, nella, per quanto riguarda la storia del colonialismo italiano, l'aspetto ambientale... Nella definizione che oggi si dà di storia ambientale molto aperta non ha avuto tantissima fortuna, è un campo che era inesplorato e, e quindi è per questo che ci piace anche molto vedere eh, che ci sono cose nuove che stanno uscendo, che è una nuova prospettiva e, e arricchisce un intero campo che è anche, diciamo per molto tempo, uh, ha avuto dei problemi anche se vogliamo svecchiarsi. Io da, per dare, per rispettare un po' anche la forma che vogliamo darci di, di una chiacchierata, io dalla tua ricerca vorrei, come dire, io ho mille curiosità, no? però la prima che vorrei porti è questa, cioè innanzitutto, come approcci il problema della periodizzazione? Mm. Cioè, come scegli quali sono i termini eh, cronologici in cui concentrarti? Se ti senti in qualche modo, è evidente, parliamo di colonialismo italiano, l'area generale è quella, però come hai scelto eh, il, peri il periodo, il momento, l'arco, l'ampiezza o mm. mh, la limitatezza di, del periodo cronologico che hai scelto di indagare? Ah, intanto, quando... Cioè la prima difficoltà di una ricerca è definire lo spazio e il tempo. Lo spazio è un po' più semplice, perché ho subito pensato a limitarmi al, alla storia del colonialismo italiano in Africa. All'inizio pensavo di coprire entrambe, sia l'Africa dell'Est che l'Africa del Nord, e poi più studiavo, più vedevo comunque che il materiale era tanto, e soprattutto che le storie erano diverse, dal punto di vista ambientale sono Uh, L'est Africa è completamente diverso dalla Libia, l'uso dell'ambiente che si fa a livello politico è completamente di, è diverso, ci sono strategie diverse e quindi anche per una questione di semplicità ho preferito concentrarmi sulla Libia e poi perché la Libia a livello agricolo mi permetteva di uh, osservare uno svolgimento un po' più lungo a livello, per uh, analizzare le questioni di, di bonifica e soprattutto per concentrarmi sul periodo del fascismo. E quindi la prima cosa che, ho, che si è venuta a definire è stato lo spazio Mi sono, ho iniziato a concentrarmi eh, sulla Libia la questione eh, cronologica è uno dei nodi critici insomma della, della mia ricerca perché se approcciamo la storia coloniale da un punto di vista ambientale lo possiamo fare da quello che adesso sono arrivata alla conclusione che si può fare in due modi si possono usare o i tempi della natura o quelli che io chiamo i tempi della politica se vi posso condividere l'unica slide di oggi poi non vi torturerò più con le slide um, aspettiamo vai, siamo, allora, siamo qui così è un po' più semplice da spiegare per me allora adesso Dovreste vedere il mio schermo? Perfetto. Ok, quindi quando ho pensato a come organizzare eh, la ricerca, allora questa ricerca nasce come una storia eh, della trasformazione che il fascismo fa della Libia. Quindi nasce con una cronologia eh, politica, quindi che va dal 1922 al 1943. Eh, quali, sono, eh, qual è la, quali sono le ecologie che eh, il fascismo porta in Libia? Sono quelle... La, la sono legate soprattutto alla trasformazione agricola eh, e l'idea, e da un certo punto in poi comincia a venire fuori l'idea di una colonizzazione demografica. Quindi all'inizio io ho provato a concentrarmi su, eh, sul tempo della politica, appunto, sul tempo del, del, del fascismo. Ovviamente molte cose vanno al di là di, quest di, questo, di questi vent'anni, quindi la questione del suolo, la questione dell'acqua, eh, la questione dei rapporti con eh, gli indigeni sono questioni che l'Italia si trova ad affrontare già durante l'Italia liberale. Ovviamente c'è una trasformazione, alcune cose cambiano durante il fascismo, però alcune cose rimangono. Quindi ho cominciato a pensare, ok, ma ci sono altre cronologie possibili e quindi è stata, mi è venuta l'idea di pensare a come la, se io mi focalizzo sul ruolo della natura invece del rapporto fra natura e politica, ovviamente potrei proporre una cronologia diversa. Cioè, quando è che la Libia viene eh, vista come un luogo per, eh, da trasformare come colonia di popolamento? Inizia all'inizio dell'Ottocento e non inizia solo con gli italiani. Quindi allargare l'ambito cronologico significa anche allargare i soggetti coinvolti. Quindi la prima volta che lo studio c'è cioè uno studio sul suolo e sulle risorse della Libia per ehm, eh, impiantare una colonia di popolamento, non sono fatte dagli italiani, vengono fatte all'inizio dell'Ottocento ehm, e poi gli italiani entrano nel, negli anni Dieci. Eh, quindi c'è questa differenza di, eh, di cronologia. Poi inoltre se io considero i tempi della natura, mi faccio una domanda che che è diversa da quella uh, che il tempo della politica mi propone. Il tempo della natura mi chiede di interrogarmi sulla sostenibilità del progetto coloniale, mentre il tempo della politica mi chiede di interrogarmi sul rapporto fra uh, politica e ambiente, cioè qual è l'uso politico che si fa dell'ambiente e che tipo di trasformazioni sono legate a questo uso politico. Quindi cioè, cambiare la cronologia eh, significa non solo cambiare l'ambito, cioè gli anni che noi uh, analizziamo, ma significa anche cambiare la domanda di ricerca, quindi spostare il focus da, eh, e cambiare l'idea di, eh, di rapporto comunità società e, e ambiente ovviamente se adotto i tempi della natura eh, il 43 non funziona più come eh, termine cronologico e quindi quando è che finisce il rapporto eh, Europa-Africa coloniale non finisce, col, non finisce con la fine del colonialismo e infatti c'è se, se vogliamo eh, analizzare i tempi della natura e i tempi della sostenibilità, quello che succede col colonialismo è la rottura del rapporto comunità-ambiente eh, e quella rottura ha conseguenze ancora oggi, cioè la Libia non è più eh, le comunità e lì la Libia è uno stato in cui eh, si è passato da, un, da una prevalenza eh, agricola a, um, alla, a, ad avere come risorsa centrale il petrolio. E quindi, che cosa qual è la l'eredità che lascia il colonialismo in termini di sostenibilità e di creare legame comunità, eh, comunità natura quindi eh, queste due cronologie st adesso sto provando a tenerle insieme nel, nel volume e quindi c'è una parte centrale molto focalizzata sulle trasformazioni del fascismo e sulle varie eh, trasformazioni agricole che il fascismo porta in Libia e poi c'è un contesto generale di introduzione e di conclusione per allargare un po' e dire, ok, queste cose non iniziano e finiscono col fascismo, sono dei rapporti comunità natura che vengono introdotti e continuano anche dopo il periodo eh, del fascismo. La stessa cosa eh, si può anche vedere con eh, l'Est Africa. Eh, come il fascismo, se faccio un'analisi del rapporto, ehm, se faccio che, che tipo di ecologia il fascismo lascia, eh, crea eh, nel, nell'Est Africa, allora. Un, ci sono anche progetti di eh, colonizzazione agricola, eccetera. Però la visione eh, dell'ambiente dell'Africa dell orientale è appunto quella di, eh, di eh, essere un ambiente da cui estrarre materie prime. Quindi c'è eh, un legame molto stretto fra autarchia e, e Africa dell'Est. Per la Libia c'è anche il discorso sull'autarchia, ma viene articolato in maniera diversa. E anche qui, se io invece allargo la allargo l'ambito cronologico eh, cambia anche il modo in cui l'ambiente eh, dell'Africa orientale entra nella storia del, del colonialismo e però c'è una convergenza interessante se usiamo, la question, se usiamo questo paradigma della sostenibilità eh, il petrolio poi diventa in molti paesi postcoloniali uno degli elementi centrali nella, eh, nel, cioè nel determinare l'ambiente postcoloniale non so se ho risposto alla tua domanda o se hai no, altri dubbi. Assolutamente però questo, assolutamente. Okay, questo si ricollega anche al tipo di. Cioè, ai vari filoni che esistono all'interno della, della storia eh, ambientale. Dovrei aver interrotto la condivisione, sì, così ci problema, rivediamo. Okay. Eh, no. Cioè, sì, che tipo di storia ambientale eh, vogliamo fare? Cioè, la storia ambientale nasce come una, una storiografia transnazionale. Però al contempo si, può si possono analizzare delle dinamiche di formazione statale o dinamiche legate proprio a dei regimi, come per esempio il regime fascista, attraverso l'ambiente. Sono due idee, cioè due approcci alla storia ambientale diversi, che danno una ricchezza incredibile al campo di studi. Che voglio dire, già solo sfidare in un certo senso eh, la cronologia, eh, il tuo ampliare. Uh, all'indietro e trovare filoni e dinamiche di modificazione dell'ambiente per fini che possiamo definire uh, coloniali è già una grande rottura perché i limiti delle addirittura uh, spesso delle storie, delle rinarrazioni, delle narrazioni di questioni coloniali sono spesso fortemente legate a una uh, cronologia politica molto forte, addirittura con uh, suddivisioni interne della uh. storia coloniale che hanno uh, ripercussioni fortissime nella riscrittura, addirittura ci sono eh, storie coloniali che vogliono eh, mettere molto l'accento la, de, su singole personalità, su singoli governatori e diciamo cose di questo tipo che come dire spesso impoveriscono un dibattito invece aprendo sempre di più restituisce una complessità ai territori e alle popolazioni che vivono in quei territori che è una ricchezza che, che sinceramente è, è più che più ce n'è più che bisogno in questo momento alla luce di guardare anche con una prospettiva molto più ampia cronologicamente, e sulla questione dello spazio, giusto una, mm -hmm. una nota così che mi è venuta in mente: eh, la scelta dello spazio Libia è una scelta è coscientemente una scelta che come dire, prende atto di una definizione che deriva da, dalla dominazione coloniale nel senso lo spazio geografico mm. Libia è definito secondo linee politiche determinate dall'imperialismo italiano. Eh, quello che volevo chiederti è se secondo te questa per te è una limitazione, è un, è un problema, è, è un dato di fatto con cui riesci a convivere nel tuo lavoro senza problemi, è giusto una, una curiosità? Um, in genere cioè, quando una cosa che poi ho notato eh, lavorando su, sullo spazio, appunto, è che anche cioè, se noi usiamo altre categorie, par, si parla di Tripolitania, si parla di Cirenaica, alla fine lo spazio effettivamente colonizzato è molto poco, lo spazio trasformato è molto poco. Infatti la cosa in, non so se poi verrà fuori nella conversazione è che... C'è cioè una cosa che va tenuta in considerazione è che sì, lo spazio precoloniale non scompare, lo spazio rimane, eh, rimangono le pratiche, ovviamente i rap rapporti di subordinazione, quel, soprattutto nelle fonti alcune cose non si vedono, però ci sono. Quindi eh, poi spostarsi un po' da una storia dell'agricoltura a una storia dell'ambiente permette anche di eh, relativizzare il focus e dire ok ma la parte colonizzata effettiva, trasformata effettivamente era pochissimo rispetto alla superficie della Libia quindi qualsiasi eh, zona o, o nome eh, di regione utilizziamo è comunque un'approssimazione e un, una categoria che appartiene a, cioè, alla costruzione storica certo. eh, però sulla cronologia quando ho iniziato ad allargare perché le critiche che ho ricevuto è ma la colonizzazione fascista è una periodizzazione che tu decidi, però le trasformazioni iniziano prima e quindi ho pensato ok, però se devo veramente eh, liberarmi da una cronologia legata alla politica devo iniziare a vedere quando è che un territorio è stato concepito come coloniale attraverso alcuni elementi che poi rimangono, perciò anche là parlare di, eh, di Italia è un po' eh, limitante se voglio usare la domanda il colonialismo è sostenibile oppure no e perché non è sostenibile certamente certamente grazie la, per, per questo spunto che ci hai dato su una cosa così cioè, fondamentale per uno studio storico no? eh, Credo che Giacomo però abbia, abbia un punto da, da sollevare in questo momento. No, io Ti sta lo so, e mi scuso per... No, no, figuratevi, è stato molto molto interessante e anche avrei moltissimi punti da... da tante domande, tante, tante sollecitazioni... Eh, insomma, io e Luca abbiamo avuto anche la fortuna di vedere una sorta di, di scaletta del lavoro che stai preparando, e una curiosità che, che avevo riguarda l'approccio con cui tu ci hai spiegato che vuoi confrontarti della Modern Human eh, mm -hmm. History, ma non solo history, perché è un approccio metodologico che, che, che viene adottato sia in storia che nell'environmental humanities in generale. E volevo chiederti un po' di più innanzitutto come lo intendi e come lo definisci te, perché immagino che anche molti dei nostri ascoltatori no, non sappiano bene di cosa si parla. E, e poi invece come eh, ti ha consentito insomma, di ridiscutere alcune categorie con cui ti stavi confrontando, in parte ovviamente hai già risposto anche in relazione alla, alla periodizzazione, no? però vedendo la struttura del libro su cui stai lavorando mi sembra che la scelta anche dei capitoli, non so se è stata una scelta immediata che avevi già in mente quando la ricerca era nella fase insomma, di, di, di raccolta del materiale d'archivio o, o è invece maturata in seguito proprio in base anche a una serie di, di problemi eh, che, che hai trovato durante la ricerca e come questo approccio insomma, ti ha aiutato a risolverli e quali sono eventualmente anche le criticità che vedi in, questo, in questa tematica, in questo approccio. Grazie. Eh, no, grazie. Questo è un tema cioè, molto importante, molto dibattuto e anche molto innovativo, che non riguarda solo l'ambito la, storico, ma un po' tutte le discipline umanistiche che poi si trovano ad interagire, a raccontare le trasformazioni ambientali. Eh, L'approccio More Than Human intanto nasce insieme allo human, cioè sono due cose che non si possono separare, cioè dire... Eh, e ha molte cose negative ed ha anche molti rischi. Il, per presentare un po' magari a chi ci sente quello di cui stiamo parlando la mia idea era di raccontare quattro schemi eh, agricoli che, si, eh, che il fascismo fa in Libia attraverso quattro piante diverse e quindi com'è nata questa idea delle piante no, all'inizio non avevo assolutamente proprio idea di usare le piante eh, volevo usare delle categorie un po' più eh, convenzionali tipo colonia di popolamento o, cioè, Cose eh, o piantagione, cose che fanno parte del repertorio della storia coloniale. E a un certo punto, però, andando in archivio, cioè l'archivio, tutti gli archivi che ci parlano del passato coloniale hanno, danno molta importanza all'elemento ambientale. L'archivio dell'Istituto Agricolo coloniale, che sta a Firenze, appunto, da, orga, è organizzato anche per piante, per luoghi e per piante. E quindi da là ho cominciato a pensare a se invece di entrare nella storia coloniale, nella costruzione della Libia, utilizzo uh, un elemento naturale per vedere qual è la rete che si stabilisce attorno a questo elemento naturale uh, forse uno riesco a, a usare anche di più quello che io so, perché io non vengo dalla storia del colonialismo, ma vengo dalla storia ambientale quindi è un modo per uh, valorizzare anche il, il mio punto di partenza e poi perché magari vengono fuori eh, o mi concentro su elementi che non sono stati eh, presi in considerazione e, e ci sono studi che utilizzano appunto l'elemento non umano per raccontare la storia ovviamente c'è cioè, il ruolo del non umano in un discorso storico è un po' diverso rispetto al ruolo del non umano in un discorso di letteratura perché la storia è essenzialmente una eh, disciplina che guarda le relazioni eh, tra società e ambiente, cioè non possiamo scrivere una storia asociale o una storia che non sia politica, altrimenti c'è il rischio di, naturali, di scrivere una storia naturale, non una storia del, del colonialismo. Il colonialismo è soprattutto una relazione, ehm, una relazione non, eh, non uguale, quindi questo va... Qualsiasi approccio noi utilizziamo, questa è una cosa che va, ehm, va comunque messa alla base della costruzione che facciamo. Eh, L'idea del modern human è molto presente, ovviamente c'è uno spettro di usi del modern human, cioè c'è cioè, chi dice che effettivamente gli oggetti possono avere un agency, una soggettività e hanno un, un ruolo attivo nel determinare gli eventi, però, se, eh, però esistono, cioè, ci sono delle cose molto importanti che possiamo imparare da l'idea di frammentare un po' eh, eh, la soggettività negli studi di storia. Uno che ci riporta eh, alla questione che quando scriviamo una storia, una storia è sempre una rete, e questa è la cosa interessante che viene da tutti gli approcci che, metton, che includo nel Modern Human, sia che, sia che utilizziamo l'actor network theory, anche qua c'è l'idea di un network, o c'è chi guarda all'oggetto come qualcosa che è in grado di contenere più livelli, quindi c'è questa idea della rete di causalità e, eh, e anche l'idea di ecologia come cioè, rete, Non è, su, cioè, eh, attraverso uh, una pianta io posso uh, ricostruire le relazioni scientifiche, il rapporto fra scienza e politica uh, e le pratiche culturali di, varie, di vari soggetti, quindi non è cioè, non è una storia della pianta, ma attraverso la pianta è una storia del, dell'umano. Infatti, umano e non umano, non, almeno nel mio studio, non si possono eh, separare. Eh, quindi, cioè, se dovessi dire a che serve usare un approccio moderno nella mia ricerca, mi aiuta a scrivere una storia da un punto di vista nuovo. E, e quindi... Eh, mi, eh, ed, ed usare le piante ha messo soprattutto in evidenza il concetto di, di ibrido che poi magari eh, lo possiamo anche riprendere e quindi le piante che, che vengono coltivate in Libia non sono né piante indigene né piante italiane sono per forza un ibrido, un incontro e questo mette anche eh, un po' eh, in crisi il concetto di imperialismo ecologico che è una delle categorie con cui la storia ambientale del colonialismo ha letto la questione coloniale C'è cioè una... Eh, le potenze coloniali trasformano lo spazio coloniale. Ma qual è il ruolo che l'ambiente coloniale ha nel determinare il, il progetto coloniale? Questo, questo viene fuori se guardiamo ai, ai soggetti, agli oggetti ecologici e ai soggetti ecologici. Eh, quindi poi il secondo, la seconda cosa che secondo me mi aiuta a fare è di nuovo a, a, a relativizzare il progetto di colonizzazione. Cioè ricontestualizza... Eh, l'idea della colonia di popolamento ricontestualizza l'idea della piantagione come eh, struttura del rapporto agricoltura-colonia eh, e mi, mette, mi dà la possibilità di vedere come più elementi insieme coesistono eh, perché mi stabilisce una rete di causalità ehm, e poi anche perché per tornare alle fonti, le fonti coloniali sono estremamente puntuali e ricche di dettagli sul clima, sul suolo, sulle piante, sul sottosuolo ed è anche un modo per valorizzare quello che sta nelle fonti, eh, e la storia ambientale dà molti strumenti per, eh, per, per vedere la società di, dentro questi oggetti, eh, cioè dentro questi oggetti eh, ecologici, per esempio, la sabbia in Libia c'è cioè, un elemento ecologico su cui, su cui si potrebbe scrivere molto cioè interpretare il deserto è una delle cose o usare il deserto o smentire l'esistenza del deserto è una delle, delle modalità in cui si può usare l'ambiente come strumento per rileggere la storia non so se... ovviamente ci sono molti rischi a eh, la, la, la, un rischio invece è che se noi diciamo, accettiamo l'idea che tutto è agency, vuol dire che poi l'agency non ce l'ha più nessuno, quindi c'è cioè, cioè un limite va trovato, però credo che sia un dibattito importante su come portare elementi ecologici all'interno della ricostruzione storica. Ma io volevo solo al volo chiederti anche se, se puoi concretamente anche eh, citare un, un paio non so se tutti appunto gli esempi di queste piante che, che ci hai anche mm. indicato nel tuo, nel tuo testo che ci avevi mandato e, per far capire anche poi concretamente di quali tipologie di colture sì. si, si tratti allora avevo, cioè, ho individuato delle colture ovviamente su cui ci sono delle fonti e che sono rilevanti nelle fonti. Eh, la, la prima pianta è l'ulivo, e poi delle, delle piante che mi permettono di fare questa eh, quest analisi fra, e di mettere insieme a livello ecologico e a livello umano, tipo una pianta per esempio è l'ulivo, che viene in genere, eh, eh, in genere indicata come pianta pioniera, e quindi come la prima fase della colonizzazione agricola, perché è una pianta che si adatta a vari terreni. Eh, la seconda pianta è il grano, e quindi c'è l'idea dell'autosufficienza alimentare. La terza pianta è il tabacco, perché esistono delle piantagioni eh, in Libia, e quindi volevo comunque tirare dentro l'idea della piantagione come spazio eh, agricolo-coloniale. E poi eh, in realtà andando avanti non tutte le piante poi funzionano e quindi c'è eh, l'idea di vedere come l'agricoltura indigena poi rimane presente durante tutto il periodo fascista anche se in subordinazione, eh, quindi stavo cercando un elemento ecologico che invece mi tiene dentro la politica verso, eh, verso gli arabi e quindi eh, da, di come si passa dai, dai campi di, eh, di internamento poi al, um, ai villaggi musulmani cioè, perché il villaggio musulmano è, uno, cioè, è un, uno schema agricolo però come si mette questo in continuità eh, se utilizzo una chiave di lettura attraverso l'agricoltura con, con, con tutto l'approccio che il fascismo ha verso eh, gli indigeni quindi sto un po' provando a vedere se una pianta funziona oppure se devo usare uno spazio o se devo usare un altro elemento ma quindi eh, è estremamente affascinante perché da un certo punto di vista allora una, st una storia dell'agricoltura coloniale eh, o dell'agricoltura in ambito coloniale ha ancora moltissimo da dire ben al di là dei limiti tecnico pratici della questione, cioè apre eh, può contribuire a un discorso che eh, come dire toccando la materia dell'impatto ambientale va a parlare della società che andiamo a vedere cioè, e, e questo mi porta un po' a chiederti in che modo comunque cioè, se puoi magari darci qualche dettaglio in più su quello che il tuo studio può mh, nel leggere l'impatto ambientale mm -hmm. del, del, del, momento, del periodo coloniale italiano come dire, come legge le politiche a questo punto che vanno a toccare lo spazio della Libia, cioè il primo mm. pensiero è la, è la, come dire, in Libia c'è una, una deportazione di massa, c'è una eh, segregazione proprio anche dello spazio della Libia, eh, fra confine Libia-Egitto che taglia delle, delle vie carovaniere tradizionali verso il Mar Rosso, c'è un, una ridefinizione dello spazio anche molto violenta eh, e brutale. In che modo? Po, po, anche queste cose possono rientrare in una nuova lettura eh, più ampia, che cioè, si vedono anche attraverso una lettura della, come dire, di questo impatto ambientale del comunismo italiano. Eh, ne sono parte organica o, o no, secondo te? Eh, sì, perché ogni volta che parliamo di espansione dell'agricoltura, parliamo di espansione dell'agricoltura europea mentre non è che in Libia non ci fosse agricoltura, in Libia c'era l'agricoltura, ovviamente introdurre un modello agricolo diverso impone una serie di rapporti, comunità, spazio totalmente diversi. Eh, sì, la storia dell'agricoltura della, dell che tenga presente il contesto è che si avvalga di studi che sulla Libia ci sono, ci sono studi su, eh, su, sui rapporti colo, colo, colonizzatori colonizzati, ci sono molti studi che stanno anche uscendo e quindi come questa parte, come la, la, la descrizione sociale rientri poi nella questione della trasformazione eh, agraria della Libia è molto importante e, ed è importante soprattutto farla eh, per, per il periodo fascista e quando, perché quando la Libia viene collegata a due concetti che in realtà sono apparentemente non concetti che hanno un connotato negativo uno è quello della bonifica e un altro è quello della piccola proprietà e passare da uh, un'idea un di valorizzazione agricola a quella di un'occupazione coloniale, secondo me è un passaggio che va fatto, attraverso la storia, va fatto anche attraverso la storia dell'agricoltura. Altrimenti non capiamo la, cioè, la profondità della questione della bonifica o il, il, eh, il, um, la conseguenza della, ecologica della questione della bonifica. Ora, eh, valut la valutazione ecologica è molto difficile da fare non, non saprei come uh, dire ok le risorse che vengono impiegate in un modello di agricoltura europea nei, negli anni 30 impattano tutto, non, non, non saprei dirtelo ed è una cosa che mi piacerebbe sapere soprattutto per rileggere il colonialismo attraverso la categoria della sostenibilità è come smentire che la produttività è un elemento di successo poi del, del colonialismo perché questo è ovvio se rimaniamo in un contesto politico-coloniale, ma quando ci spostiamo, che non so, in un contesto di agricoltura europea, in Latinoamerica, per esempio, la produttività rimane ancora un elemento importante. Ah, e eh, anche il retaggio, c'è eh, cioè cioè un, un neocolonialismo fondamentalmente. Quindi ragionare un po' sul nesso eh, ecologia, eh, sostenibilità e colonialismo è interessante anche al di là della, della ricerca sulla Libia. Certo. Un'altra cosa, solo un minuto sulla, sulla questione dell'agricoltura, eh, sì, l'appropriazione dello spazio, cioè come l'Italia si crea uno spazio per, da assegnare ai concessionari è una forma di violenza e anche quello poi va incluso in, un, in una storia agricola, cioè il confine tra agricolo e ambientale, nel momento in cui agricoltura significa eh, rapporti eh, di potere, si Riduce insomma. Certo. No, guarda, è perché mi, mi affascina moltissimo la, la questione su uno spazio come quello libico. Perché in, in piccolo io l'ho visto, io mi occupo della storia delle isole italiane dell'Egeo e nelle isole italiane dell'Egeo c'è un'opera di profonda modifica dello spazio uh, delle isole che sono isole dove non c'è una grande possibilità di fare eh, agricoltura per la condizione arida dei terreni e si fa, eh, nell'isola di Rodi per esempio, si fa una riforestazione forzata nel nome di un progresso a produzione eh, di legname per le costruzioni e per altri motivi. La memoria di questa riforestazione per esempio ha, ha un impatto ancora oggi sulla narrativa e sulle memorie locali, che questa riforestazione vista come una cosa bella perché uh -huh. ecologica fare sì. mettere le piante. Ciò che viene dimenticato, e una parte della letteratura, forse più tecnica, sulle questioni eh, agronomiche e forestali tende a dimenticarlo: la riforestazione causa espropri di, di proprietà delle popolazioni locali e non solo. Eh, e sono sicuro che lo hai visto anche nei tuoi studi, causa un cambiamento del sistema, per esempio nell'Egeo, dell'allevamento. Il tipo di allevamento che è libero, brado più o meno, che si fa eh, nelle, isole, nelle isole greche che tutti conosciamo, non è più possibile all'interno di uno spazio riforestato e di proprietà, tra l'altro, del governo. Quindi l'impatto delle politiche sul... Ambientali sul territorio è profondamente politico e uh -huh. diventa una chiave fondamentale per, per anche capire la complessità di un sistema coloniale. E sì, no, infatti, sarebbe interessante confrontare le diverse strategie di trasformazione dell'ambiente perché, pur essendo diverse. Eh, Apparentemente inconsistenti, che non vanno in direzioni diverse, poi rispondono tutte alla stessa strategia, che è quella di occupazione, di sfruttamento, di produttività, che è la base dell'idea di ambiente coloniale. Esattamente, esattamente, perché comunque c'è una, una diciamo una politica fortissimamente asimmetrica. Adesso ci avviamo verso per poi dare spazio alle domande al pubblico, però dato che siamo arrivati qua, perdonami, volevo pungolarti su una questione che mi affascina anche a questo. Io sono affascinato da tutto, però... Uh, è la questione, sai, qui parliamo comunque di, di una scienza che è comunque la scienza agronomica, la come si costruisce anche un territorio, come se ne cambiano i tratti. E di una scienza è una tecnica. La tecnica si dice fatta dai tecnici eh, siamo tecnici è diventata una parola che piace a tutti in questi tempi, non facciamo commentari politici <ride> per carità, però quello che mi incuriosisce è come si collocano allora i tecnici del, in questo caso agronomici di eh, de, de, de queste delle varie culture mm -hmm. sperimentali d'oltremare eccetera eccetera all'interno dell'amministrazione coloniale perché il colonialismo italiano di tecnici ne ha molti. Il mio primo esempio che, a cui penso sempre io sono gli architetti eh, che si trovano a definire a fare gli spazi umani nelle colonie italiane, queste che poi ha un impatto memoriale di un certo tipo molto lungo e interessante, ma mi chiedevo i tecnici dell'agricoltura. Come si rapportano al potere coloniale? Come, come viene letto anche il loro operato eh, oggi quando si rilegge la storia del colonialismo italiano? Eh, intanto il, il rapporto fra tecnici e fascismo cambia durante i vent'anni di occupazione della Libia. Non è sempre lo stesso. Eh, il, no, dovevo dire una cosa? Allora, no, eh, sì, cambia durante questo periodo. Anche perché cambia quello che il fascismo vuole fare della Libia. Quindi, ovviamente, in un primo periodo c'è molto più dibattito e i tecnici hanno molto più spazio, almeno quello, da quello che vedo io sulle fonti, poi ovviamente ripeto: una ricerca in corso, probabilmente non eh, ho anche delle impressioni sbagliate. Però, in un primo momento c'è molto dibattito e l'idea del popolamento: non convince i tecnici, cioè. Eh, però una cosa che cambia tra Italia liberale e Italia fascista, secondo me, è che il concetto di limite ambientale non si accetta più. Cioè il limite ambientale nell'Italia fascista diventa un limite tecnico e quando non si supera con la tecnica, si supera con la fede fascista, si supera con la violenza, con la guerra. Quindi durante il fascismo piano piano si crea un, una mutua relazione fra scienza eh, e fascismo. Fra scienza e politica, che a un certo punto dagli anni 30 in poi non, non, si, cioè, non si può più dividere, e, eh, è interessante perché, fino alla fine degli anni '20, c'è molto dibattito su che, che si fa della Libia, che tipo di colonizzazione si può eh, pensare per la Libia: servono capitali, servono, non serve il popolamento, servono poche persone che hanno eh, gli strumenti. Eh, si possono fare dei centri di sperimentazione, quelli vengono fatti, però c'è un dibattito fra tecnica e fascismo. Dagli anni, dalla fine degli anni venti alcuni tecnici non parlano più o alcuni tecnici cambiano, cioè nelle carte d'archivio si vede che loro cambiano anche le relazioni. Cioè, Se in una relazione erano estremamente cauti sul descrivere la Libia come uno, uno spazio per fare, eh, per, in cui favorire l'immigrazione italiana, Uh, a un certo punto poi cambiano, perché non c'è più spazio per voci diverse. E uh, quando, cioè almeno questo è quello che poi, uh, è la narrativa che, uh, che viene fuori. Ovviamente i limiti tecnici sul campo non vengono superati. e uh, Cioè nel, alla, dalla metà degli anni 30 la questione dell'acqua, uh, ma è più eh, Non è tanto la scienza o gli scienziati che lavorano per il fascismo, ma chi poi si trova ad operare in Libia e a fare lavori pratici che non riesce a farli. Perché quello che pensavano, cioè le condizioni non, non c'erano. Certo, è quindi... la reazione dei problemi sul campo, quelli che a quel punto poi devono cambiare anche le policy. Però da quello che ho visto io, sì, sì cioè, degli, alcuni scienziati si schierano anche, però non cambia niente, perché anche dire no a un certo punto non ha cioè o è talmente palese quando alla fine degli anni 30 e all'inizio degli anni 40 è palese che eh, non c'è oro, è palese che eh, non, cioè la Libia non, non, non è eh, l'Italia non è un paesaggio come quello che eh, era stato raccontato, l'acqua non c'era e quindi alcuni lo dicono anche ma a quel punto non serve più quindi quando poi il dibattito, nel, fino al 29 c'è cioè, una specie di interazione e di dialogo a un certo punto non c'è più perché il concetto di limite non viene più accettato dalla, dalla retorica e eh, quando si va sul campo il concetto di limite emerge ma a quel punto i progetti fascisti erano già, eh, dovevano iniziare e dovevano continuare, non c'è più possibilità di cambiare. Questo è, questo è molto interessante e porta, porta a, a una domandona, a un problema sulle fonti che... Mm come dire a questo punto c'è il problema della, della fonte tecnica che anche con Giacomo so, ci siamo un po' confrontati sulla cosa e Giacomo aveva qualcosa da dire secondo lei sul problema? Sì, io di volevo la... prima fare una, una, una curiosità al volo che mi è nata durante la vostra conversazione, ora ho un po' paura a fare la domanda perché con due esperti appunto della, della, della di storia coloniale magari dico una castroneria, ma eh, prima appunto dicevi che c'è stata un'evoluzione di come i tecnici italiani si pongono la questione ambientale o la questione agraria in Libia, insomma per dirla in maniera... Generale, e volevo chiederti se anche in base magari alle ricerche che tu hai fatto in precedenza sul contesto italiano, cioè c'è una eh, sincronicità con, con l'evoluzione di come questa questione viene posta eh, in Italia, perché prima tu ti riferivi come problema centrale a quello della, della bonifica, no? E anche il regime fascista, proprio nel contesto italiano, ha una... C'è un altalenante andamento diciamo, della politica fascista su questo tema. No? Per, per, per sintetizzare uno basta che vede un po' le, le fortune le alterne, fortune di, di Serpieri come, come eh, esponente dell'apparato statale. A volte viene richiamato, a volte viene allontanato eh, con un andamento veramente eh, di, diverso. E questo andamento è lo stesso che si verifica in, in Libia, cioè c'è un cordone di trasmissione immediato. O c'è un'esperienza che si sviluppa in maniera parzialmente autonoma? E i tecnici che, che, che dirigevano queste iniziative in Italia si interessano alla questione libica? Perché, appunto, sempre per fare l'esempio di Serpieri, da quel poco che ho visto io, lui era un grafomane su ogni aspetto, su ogni consorzio di bonifica. Lui scriveva relazioni, note, eh, aveva queste, queste curiosità lui, o, o tutte le figure che sono state anche ampiamente studiate. Che, che lavoravano attorno a lui ecco eh, sì c'è cioè, eh, guarda stranamente da quello che poi ho notato le date coincidono cioè quando avviene la frattura fra tecnica e fa, fra scienziati e tecnica e fascismo in, eh, in Italia per questioni che riguardavano l'Italia avviene anche eh, per questioni che riguardavano la Libia ma perché cambia proprio l'atteggiamento del fascismo quindi è anche interessante vedere quando poi ci concentriamo sul, sul periodo fascista come la, costru cioè, la costruzione del delle colonie dello spazio coloniale procede insieme alla costruzione del fascismo come regime. Quindi la questione che ruolo ha la tecnica diventa importante e non c'è in genere quasi mai una, disparità fra che cioè, una discrepanza temporale fra quello che avviene in Italia e quello che avviene nello spazio coloniale. Eh, sono molto in dialogo fra loro. Eh, sì, ci sono anche studi che dicono la, che queste cose sono, eh, sono collegate e avvengono in maniera sincronica eh, l'altra domanda che mi hai fatto, esiste una continuità sì, fra eh, chi si occupa di soprattutto i tecnici, i tecnici che si occupano di, di suolo sono gli stessi chi si occupa di fertilità del suolo in Italia soprattutto sui suoli del sud Italia lo ritroviamo che lavora in Libia o viene spostato in Libia quindi c'è, eh, non c'è l'idea eh, che, che è un po' un'idea di costruzione dello spazio coloniale come qualcosa di leggibile, e quindi ti serve, cioè c'è continuità. Eh, c'è meno acqua, ma è come l'Italia, ma è come il Sud Italia. Quindi se, se, se noi coltiviamo l'Italia, possiamo coltivare la Libia, più o meno questo è. Eh, e c'è una continuità di tecnici che si occupano o di Sud Italia, e quindi c Sicilia, Calabria e Libia, eh, e suoli aridi in generale, Oppure ci sono tecnici che si occupano appunto di agricoltura eh, non eh, sull'Italia, ma ehm, c'è cioè l'istituto agricolo coloniale per un periodo si occupa di emigrazione e agricoltura. E quindi poi come il colonialismo si e l'agricoltura coloniale si inserisce in un discorso un po' più ampio di sviluppo eh, agricolo in, in un oltremare insomma, interpretato in maniera più ampia. In un oltremare non necessariamente italiano, di proprietà mm -hmm. politica dello Stato italiano, questo è, questo è molto interessante comunque, quindi da questo punto di vista. E poi il legame Sud Italia-Libia, eh, diciamo questa, questi due punti che si toccano, si vede anche in epoca repubblicana addirittura, eh, così impressionisticamente, mm -hmm. Uh, pian il piano regolatore di Tripoli viene ripreso paro paro per costruire uh, la nuova parte di Matera quando la popolazione viene portata fuori dai, dai, dai famosi sassi, e perché l'idea è che per costruire la nuova città il territorio tutto sommato fosse considerato simile e le necessità urbanistiche fossero tutto sommato simili, quindi ci sono sempre questi collegamenti, queste continuità di uh, expertise fra lo spazio coloniale alle volte e il, il popolo sì, e posto. No, e riguardano soprattutto i territori simili perché in realtà la bonifica in Italia si fa per prosciugare dall'acqua. Quindi l'idea del suolo arido serve per, collegare, cioè, per mettere in relazione contesti uh, ambientali simili. Quindi mm. In genere sono i tecnici che lavorano sul Sud Italia, che poi eh, che vanno poi in sì, Libia. No? Sì. Allora, alle 18 e 26, che eh, dici, Luca Intanto è un'oretta abbondante. Sentiamo, che... <ride> cioè, il pubblico, dal pubblico arrivano curiosità, domande. Allora, eh, invitiamo a il... partecipare numeroso e eh, a fare tutte le domande che hanno nel loro. E anche osservazioni, se ho detto cose non, non preciso. insomma ditemi Scrive, qualsiasi cosa Mettevano nella chat no, no. e poi noi ovviamente le leggeremo a, assolutamente a mettetele nella chat in chat grazie se fanno male per e, favore sì. e noi provvederemo a svolgere la nostra funzione di eh, annunciatori di, eh, leggeremo le vostre parole eh, mentre eh, le parole mentre il pubblico allora ci, ci scrive le loro domande eh, io avrei un'ultima curiosità però la mia, la mia voce è stancante quindi Buon sarò partito. brevissimo sarò brevissimo eh, lavorando sempre sull'ambito coloniale e avendo visto più il problema spesso appunto posto magari dall'architettura o da cose tecniche o artistiche fatte in ambito coloniale eh, spesso vengono usate per, in un modo un po' troppo assettico. Le storie dell'architettura eh, in ambito dell Tremare sono spesso più descrittive che non critiche e queste descrizioni un po' acritiche del, be del bello artistico, della, della struttura moderna in un contesto arretrato mm. spesso portano dei giudizi Inferiscono dei giudizi negativi nei confronti della popolazione che ha subito la dominazione coloniale e ogni tanto vengono anche utilizzate da narrazioni retrive, nostalgiche per dire quanto siete bravi, quanto stati bravi gli italiani eh, o i dominatori coloniali in generale, naturalmente non è solo un caso coloniale. Io volevo solo chiederti questa cosa se secondo te la fonte tecnica del... Il progresso uh, agricolo, del progresso sul, di come viene cambiato il territorio libico, eh, crea il rischio di una narrazione troppo assettica se possa come dire, essere, eh, presentare delle difficoltà da questo punto di vista, possa essere un po' troppo tecnica eh, per poter essere eh, così. Utilizzata. qual è la tua riflessione un po' su, questa, su questo pensiero se ho detto io questa volta una castroneria galattica no, cioè in realtà sto pensando a due strategie in cui la fonte tecnica può essere fuorviante e in genere e questa è un'esperienza personale io non ho una grande simpatia per le fonti tecniche quando le leggo quando diventano troppo lunghe è proprio noia, però lo faccio e la ci sono due strategie, o praticamente si descrive in maniera molto essenziale e, non, e la descrizione non ha fondamento con la realtà, o, ehm, il oppure si danno talmente tanti dettagli che c'è tutto il contrario di tutto, sulle miniere per esempio in Africa orientale ci sono dei rapporti estremamente dettagliati. però a a quel punto si perde un po' il quadro d'insieme. Quindi in, in due modi tecnici influiscono. E, pre, cioè, e, danno le, e Mettono in crisi chi legge, perché poi quando tu hai una montagna di dati, capire qual è effettivamente il problema diventa, diventa difficile. Quindi eh, sì, in alcuni casi il tecnicismo nel senso dell'eccesso di dettaglio è una strategia non per dire cose, cioè magari per dire cose vere, ma per decontestualizzarle e per mettere tutto sullo stesso piano in maniera eh, equivalente. Quindi questa è, è una delle cose che ho notato e quindi per, perché mi affatica poi nella, nella eh, lettura. Esatto. Ehm, e poi sì e no, nel senso se ci liberiamo dell'idea della valorizzazione agraria, Leggere la trasformazione diventa, cioè, se il contesto è politico, quella trasformazione diventa eh, politica. E soprattutto molto mi ha aiutato in questo nel mettere un po' a confronto le, ehm, le descrizioni delle piante o dell'ambiente della Libia, eh, dell'Italia dal 1913, del 2012-13, più o meno questi sono gli anni in cui si scrive moltissimo sull'ambiente della Libia, e quello che poi fa il fascismo. Eh, alcune cose vengono eliminate oppure si c'è cioè, della palma durante l'Italia liberale si parla tantissimo Sì, poi... c'è una domanda di Emanuele Ertola che cita proprio adesso non la... vedo adesso te le leggiamo, okay. noi, te che... leggiamo noi poi ehm... non è detto che io so... sappia rispondere <ride> ma al massimo simula un'interruzione Però... della wifi non è... mi funziona problema. Eh. Allora, allora vado con la prima eh, Stefania Gallini scrive, grazie Roberta, interessantissimo e ha due domande la prima è una comparazione con storie del colonialismo in altre aree geografiche, in particolar modo lei pensa all'America all e all'India alle Americhe e all'India uh, cioè se allora questa è una delle mie domande cioè delle cose che sto provando uh, perché all'inizio ero partito con l'idea che esiste un colonialismo fascista cioè il fascismo ha uh, un rapporto speciale con l'ambiente e quindi possiamo definire che cos'è un ambiente coloniale fascista. Mentre una cosa che uh, ho più studio e più uh, mi accorgo è che possiamo effettivamente dire che i regimi liberali siano stati diversi nello spazio coloniale. Cioè, alla base c'è sempre lo stesso... Um, c'è cioè sempre lo stesso, la stessa idea di rendere produttivo un territorio ci sono delle differenze ovviamente se penso all'India per esempio l'ecologia della piantagione del tè è molto evidente oppure essendo anche un, una colonizzazione più lunga si possono fare delle riflessioni diverse sull'adattamento uh, delle piante, sul, sullo studio delle piante uh, e sui rapporti sociali che poi si stabiliscono nelle piantagioni e, um, Un'altra particolarità del, cioè della Libia ma in te è che si tratta più o meno di colonialismo di popolamento per gran parte quindi magari alcune cose che troviamo in altri colonialismi non ci sono. Cioè, eh, cioè della de, piantagione in Libia con la colonia di, popol di popolamento non c'entra molto, quindi questa è una differenza che noto. M mi ha detto l'India e... E le americhe le americhe. Eh, le americhe che altre di è un c'è cioè, più o meno c'è un c'è un'appropriazione del territorio che è sempre quella coloniale e rimane però ci, ci sono alcune differenze quanto c'è un uso più politico del soprattutto nella madrepatria del dell'ambiente c'è cioè il ritorno su eh, la costruzione dell'ambiente è funzionale ad alcune politiche che si fanno e questo è meno evidente nei, nei, nell'impero britannico, per esempio, perché il fascismo, cioè la, costruire l'impero significa costruire il fascismo, poi a un certo punto. E La seconda domanda di, di Stefania è, lei chiede o ipotizza se per comparare la IN o sostenibilità dei sistemi coloniali possa funzionare il calcolo del metabolismo socioecologico come quello che viene fatto dalla scuola eh, spagnola andaluse e catalana. Eh, sì, però non è una cosa che ho... Cioè, lo prendo come un suggerimento, ma non è... Non... Cioè, ho... è una cosa su cui sto pensando adesso. Quindi sì, un concetto di, di metabolismo sicuramente mi aiuta... Nel, nel fare una valutazione di sostenibilità in sostenibilità, quello su cui mi stavo concentrando adesso appunto è che per me l'idea di sostenibilità è creare uno spazio in cui un ambiente in cui eh, ecologia e comunità vanno, cioè, procedono in, insieme, cioè, sono sostenibili a vicenda e che fa il colonialismo? Il colonialismo mi rompe questo, questo metaboli, il metabolismo che c'era prima e quel, quel metabolismo non si riforma più. Quindi l'insostenibilità del, del colonialismo per me appunto è la rottura di rapporti che c'erano fra comunità e, e, e spazio. Quindi sì, però grazie, eh, ci, cioè, ci penserò. Grazie mille. E grazie per stare al seminario. No, perché allora... non vedo nessuno? È un po' strano. Una, così, così noi abbiamo una funzione, una funzione ulteriore. Allora, ci sono uh, molti stimoli uh, nelle chat che leggeremo subito, però volevo dare prima spazio a una domanda uh, proprio che ti viene rivolta da parte di Emanuele Ertola che ti dice ciao Roberta, complimenti per la ricerca originale originalissima, di cui sono molto curioso, e noi eh, col dottor Ertola, ti chiedo se in che modo dialogherai con tutta quella narrazione sulla Libia, che dagli anni 80 dell'Ottocento ha come centro proprio le piante, il suolo e il clima. Uh, eh, sì, quel... Decine grazie. di pubblicazioni appunto, quello che dicevi, no, di piante sugli olivi millenari che spesso hanno poca attinenza con la realtà ma che costituiscono le fondamenta del mito della terra promessa. Mm -hmm. con la T e la P maiuscola perché naturalmente no, grazie di essere al seminario perché ho letto le tue cose il libro e i saggi quindi grazie e sì è quello che sto facendo adesso perché uno dei miei limiti era appunto se guardo solo al periodo fascista molte cose mi sembrano eh, nuove ma quello che non coglievo era eh, come si appunto costruisce proprio lo spazio eh, coloniale quindi ho provato sto andando adesso indietro e molte cose, eh, ritornano, molte cose ritornano in maniera molto relativa rispetto al, all'assolutizzazione del, dello spazio che compie il fascismo. Quindi sì, clima, eh, piante, olivi, sono, cioè, sopra, ce ne, ci sono tantissimi studi su quello e non solo italiani, e li sto provando ad inserire soprattutto per metterli a confronto e per vedere se c'è continuità o discontinuità, soprattutto tecnica. Eh, perché mh, ripeto, tipo, le, le palme scompaiono poi dalla costruzione fascista da quello che mi sembra però prima la, la palma è uno degli elementi che si usa molto per descrivere eh, la Libia e anche l'olivo l'olivo non è lo stesso olivo che poi eh, il fascismo dice eh, essere in Libia molti degli olivi della Libia sono, rimangono, rimangono, cioè, rimangono varietà indigene non sono alcuni vengono importati dall'Italia però a volte si, nella maggior parte dei casi si tratta di innesti. Quindi sì, grazie, questa è una cosa che sto guardando proprio adesso perché era uno dei limiti delle, della ricerca, Quindi, perché si è, costru cioè, si è costruita in due fasi, e dato che tutti mi criticavano una cronologia troppo stretta sul fascismo, allora ho cominciato a, ad andare però anche oltre la, la Libia come colonia eh, formale. Quindi sì, grazie mille. Invece Gianluca Podestà eh, consiglia di non sottovalutare il passaggio del 36 eh, che diventa anche una rappresentazione scenografica al servizio del progetto totalitario del regime dalle città e villaggi, dei siti archeologici alla costruzione delle infrastrutture e così via. Uh, sì, ok, non, non ho notato che succede nel, nel 36 perché l'uso del... Um, della, cioè del, dei resti archeologici, eccetera, vengono, cioè li trovo anche in età cioè negli anni precedenti, però, non è la prima volta che mi, che mi si dice eh, di controllare se il 36 rappresenta una, una frattura anche per la storia della Libia. Quindi grazie, e colgo il suggerimento. Il 36 è un anno peso di cesura su moltissimi punti della storia del uh -huh. dell'organismo italiano e, e quindi forse anche nell'impatto con l'ambiente. invece passo a uh, presentarti alcune osservazioni che fa Gabriele Bassi. Eh, le sintetizzerò nel migliore dei modi e non me ne voglia Gabriele Bassi se magari perdo qualche pezzo gridi in chat che, che lo recupero. Allora lui innanzitutto ti suggerisce, ti fa delle osservazioni, la prima parte eh, vorrebbe sostanzialmente eh, capire che eh, se fai una... come dire, se segui la periodizzazione dei, delle attività dei governatori, delle diverse mm. amministrazioni governatorali, come cadenza eh, anche nel, nel tuo studio, che... È, una, è un modo in cui si è anche studiata la adesso si vedono delle differenze lui per esempio cita eh, volpi con la requisizione mm -hmm. dei terreni per l'avvio di una colonizzazione privata poi il passaggio a badoglio la conquista fisica dell'ambiente eh, balbo con la messa a frutto infine lui suggerisce dello spazio ottenuto per l'organizzazione dei villaggi e della colonizzazione demografica eh, inoltre magari al di là dei limiti del fascismo, Gabriele Bassi suggerisce eh, questa conquista di un ambiente immaginato e immaginario, cioè eh, penso proprio il problema del, che abbiamo to hai toccato un po' di volte nella discussione, cioè l'idea eh, della Libia come una proiezione, un'immaginazione di uno spazio simile all'Italia che però poi eh, questo spazio immaginato eh, diventa irreale no? per l'emigrazione italiana. E, e poi riporta la tua attenzione su quello che avevamo anche un po' detto, il concetto della Libia come unitaria nella Costituzione italiana, al di là della denominazione Libia, lui ti consiglierebbe di analizzare in modo molto dettagliato e separatamente le regioni eh, su tutto l'arco del prima, durante e dopo l'esperienza coloniale e le loro variazioni morfologiche, econo economiche e demografiche che sono molto diversi. E conclude sulla questione della sostenibilità e dell'impatto eh, e quindi, pur essendo d'accordo che a livello economico l'agricoltura eh, in Libia non è mai stata sostenibile per i capitali investiti e i risultati ottenuti, eh, però ti chiede se dal punto di vista dell'impatto ambientale la debolezza degli impianti agricoli, il ritorno alla desertificazione dopo la guerra, il ritorno alla transumanza, eh, lui ritiene che non hanno avuto, visti questi fatti, un grande impatto ambientale, cioè il sistema agricolo italiano, mm. la costruzione, data la situazione che si è creata successivamente dopo il periodo italiano, lui sostiene che non ha avuto un impatto così forte e ritiene che sia più un impatto politico, eh, culturale, economico e sociale. In questo senso, mi chiedo, sei d'accordo, c'è un... La, la pensi diversamente io spero di aver fatto giustizia alle tante osservazioni di Bassi in, in questa chat magari se pammele, il... sì, se mi copi la chat allora facciamo, eh, okay. facciamo ok no no adesso nel me. dopo eh, la, la questione dei governatori sì c'è cioè nel cioè, ci sono queste scansioni temporali all'interno del del, di quel, cioè, del mio studio eh, all'inizio eh, pensavo di eh, cioè, eh, che lo studio delle piante mi portasse ad avere uno studio cron più cronologico. Cioè, inizio dall'olivo, poi passo al grano, poi passo al tabacco, eccetera. E in realtà, poi ho notato che mol cioè, molte piante tagliano tutta tutto il periodo coloniale. Quindi sto provando un po' a ridefinire la cronologia. Però sicuramente c'è... Uh, ritornano i vari governatori nella definizione dello schema agricolo, nella definizione della politica araba, nella questione uh, della pacificazione e nella questione dell'allargamento dell del demanio sì, questo ritorna uh, non, cioè rientra non è, un, non è un, uh, però una scansione dominante nella mia, uh, nella, nella mia ricerca e la seconda sullo, cioè sullo spazio mi ridici un attimo Luca perché allora è Allora, aspetta, aspetta che arriviamo. Tu tu tu tu. tu. l'idea del questa idea della Libia come ambiente immaginato prima della conquista di un ambiente immaginato e immaginario eh, per l'emigrazione italiana e quindi il rapporto, come dire, questo scontro con la realtà che mm -hmm. la Libia in realtà non sia un territorio così eh, che, che poi si collega alla sua ulteriore osservazione che tutto sommato tutte queste eh, okay. attività uh, italiane hanno un impatto a suo avviso limitato meno. visto ciò che succede dopo uh, allora sì c'è un enorme discrepanza fra la costruzione, cioè, lo saprei meglio di me, dello, della Libia come spazio, eh, come l'altra Italia, quindi come spazio fertile, come spazio in cui c'è spazio, perché l'Italia Italia è un paese in cui le terre non erano disponibili, eh, in cui si può ricreare una società senza vincoli ehm, che erano legati eh, a, allo spazio, ai vincoli giuridici, ai vincoli storici, eccetera. Eh, sì, c'è cioè, l'idealizzazione della Libia. In Italia, nel momento in cui arrivano poi, vabbè, le fonti d'archivio sono piene di queste, cioè de, dello scontro che poi i coloni hanno, i coloni ma anche eh, chi si trova a fare lavori nella, eh, nella, in Libia, che hanno, e quindi eh, l'effettiva eh, migrazione e l'effettivo stabilimento de, delle comunità è molto limitato. L'impatto sì è limitato, e questa era una delle cose che un pochino ho menzionato, cioè estremamente ristretto. Quindi, quando noi parliamo di colonizzazione agricola ci riferiamo a una percentuale bassissima del territorio della Libia quello però che fa il fascismo ed è una conseguenza del, del regime coloniale è appunto rompere il legame la deportazione eh, o il leggere la, la storia della Libia come, ehm, come una forma di genocidio e poi di ecocidio sono delle letture che stanno entrando adesso nella eh, costruzione dell'ambiente coloniale Um, italiano, e che cosa cambia secondo me? Perché io dico che è insostenibile al di là poi della trasformazione, a parte che c'è uno sfruttamento di risorse enorme, per, soprattutto in termini di quantità d'acqua in pochi anni, se mettiamo a confronto gli strumenti con cui l'acqua veniva utilizzata prima che si scavassero eh, che si arrivassero a, alle, alle, alle fonti eccetera prima del, del fascismo e quello che succede dal 1935 in poi c'è cioè cioè il tentativo appunto di appropriarsi di una quantità di risorse che poi eh, da Libia non, di cui la Libia non disponeva e quanto eh, intaccare le risorse idriche pesi nella Libia postcoloniale non lo so ma è una delle domande che, a cui mi piacerebbe poter rispondere il prossimo libro Libro. quello che si rompe appunto è il rapporto fra economia agropastorale e le comunità un po' per la deportazione e un po' perché poi le terre vengono eh, occupate e questo vincolo anche secondo me non si ricrea più, in questo termine eh, in questo modo per me mis io misuro l'insostenibilità perché poi la, la Libia passa da un territorio coloniale visto come suolo eh, in cui impiantare le colonie di popolamento a un territorio che produce petrolio e che cosa rimane di, del, del, del, del rapporto comunità ambiente precoloniale, quello non si riforma più, però eh, sì è una cosa su cui sto ancora lavorando e ho bisogno di supportarla, però in questo senso io dicevo eh, l'insostenibilità, è ovvio il progetto italiano è molto limitato, questa è una cosa che sto provando a sottolineare in tutti i modi, ma, nonostante sia limitato, la violenza che si attua sulle persone e sull'ambiente è talmente forte che rompe definitivamente uh, la question, la, il legame comunità e ambiente, e su cui poi si innestano processi uh, postcoloniali di appropriazione di altre risorse. E quindi la Libia viene vista in un altro modo. Non so se ho no, risposto. Perfettamente, hai, okay. hai, hai eviscerato il problema. Hai risolto proprio il problema. Eh, Passiamo alla domanda di Giuseppe Caputo. Di Giuseppe Caputo. Che chiede se vedi dei parallelismi tra la via italiana e il colonialismo uh -huh. in, in Libia e in Somalia. Immagino dal punto di vista ovviamente anche ambientale. Uh -huh. alla, alla relazione. Eh, non so se vuoi che te ne faccio più di una o... Sì, magari se me ne dai Step mettere. by step. Invece Nicola Bassoni ti fa i complimenti per la ricerca e dice che ha trovato molto interessante l'idea del rifiuto dei limiti ambientali sotto il fascismo, però dice si può vedere qualche continuità con alcune narrazioni del periodo prebellico, cioè 1911 12 Ricordo ad esempio un geografo, Goffredo Iaia, che negli anni 30 affermava la volontà spiega sempre la materia e nell'11 sosteneva come la Libia potesse ospitare 40 milioni di persone. Infine ormai che ci siamo eh, anche Gianluca Podestà dice che non sottovaluterebbe eh, che sia in Libia sia in Africa orientale eh, si crea un'economia artificiale. artificiale. Prima che rispondi ovviamente eh, dico a tutti coloro che avessero delle domande in mente che questo è il momento di farle. Non abbiate paura, avete visto che non mangiamo nessuno. Eh, allora, la questione, mh, Somalia, Libia, vabbè, esistono dei, dei parallelismi ovviamente, perché anche in Africa, ma non solo in Somalia, ma anche in Africa orientale si sì, tentano delle, cioè, delle comunità, di, degli spazi di popolamento, quindi esistono delle comunità agricole, anzi la, la valorizzazione agricola inizia anche prima, è una cosa interessante della Somalia che eh, vorrei provare a studiare di più, appunto la produzione delle banane e metterla, in conf metterla a confronto con la produzione del tabacco in Libia, cioè che, che tipo di eh, sviluppo economico hanno, eh, Sì, comunque grazie. e, e poi c'è la questione della colonia di popolamento che ritorna anche in Somalia, eh, sulle continuità e discontinuità sì, ovviamente molte, alcune cose erano, cioè l'idea del, della, della, del, della Libia come spazio in cui migra, eh, di colonia di popolamento non nasce solo col fascismo c'era anche prima però c'era molto, c'era più cautela c'era più dibattito, l'idea della Libia come scatolone di sabbia rimane comunque un, un, cioè, un mito duro a morire, cioè, una, una realtà dura a morire fino a che il fascismo non decide di eradicarlo del tutto e di risignificare il deserto in un altro modo, non è che poi il fascismo toglie il deserto, lo usa in maniera produttiva, lo usa in maniera funzionale, so, allo sviluppo turistico, alla costruzione delle colonie come spazio esotico, però cioè, ci sono delle continuità e sicuramente continuano ad, essere, ad esserci geografi che eh, affermano... Cioè, oh, persone che affermano già prima del fascismo che quella è una colonia di popolamento. Ma questo avviene non solo ehm, da soggetti italiani, eh, la Germania o le comunità ebraiche guardano la Libia come una colonia di popolamento, ben prima dell'Italia. Quindi sì, esistono idee ehm, eh, in contraddizione, però rimangono solo che eh, diventano più o meno predominanti in alcuni periodi. Quindi sì, devo, ho un po' schematizzato. Eh, L'ultima domanda era quella sull'economia. È un, più un'osservazione che oggettivamente in tutto questo discorso, ed è mm -hmm. un'osservazione corretta, che comunque non stiamo parlando uh, di un'economia non diciamo naturale ma un'economia a sé stante è comunque un sistema con un'economia che c'è un definisce artificiale quantomeno mm -hmm. eh, funzionale agli interessi agli interessi imperiali italiani quantomeno con fortissimo dirigismo eh, centrale e quindi nel senso mm -hmm. eh, bisogna sì. ancora una volta rimarchiamo che L'elemento politico è imprescindibile eh, in tutto, tutto l'ecosistema eh, di, di questo studio e, e va, è comunque un elemento da rimarcare che lui ti suggerisce di non... Eh, di non uh, lasciare. Sì, la... no, perché quando mi dicono artificiale, sì, stavo già pensando a tutte le infrastrutture, all'energia <ride> che serve, <ride> però sì, Ok, artificiale nel senso di costruzione politica e non solo costruzione ecologica e tecnologica, sì, mm. grazie. E a questo punto, se, uh, aspettiamo ancora un paio di minuti, se qualcuno ha qualche curiosità, ha ancora qualche domanda da fare, avrei un, io una più eh, non una domanda, ma un una vera e propria curiosità di una banalità disarmante, ma mi perdonerai se te la faccio. Eh, il mare, nel senso mm. ciò che l'ambiente marittimo dà alla Libia e che tutto sommato lo connette a tutto il mondo del Mediterraneo, e io il primo pensiero che ho è la, perdone, è la raccolta per esempio delle spugne che mm. diventa una, una parte fondamentale dell'economia fondamentale, forse è meglio esagerare, ma molto oh. importante dell'economia all'interno dell'impero italiano ha una parte importantissima in Libia. Secondo te, cioè, può funzionare, serve un discorso sullo spazio mare, su ciò che il mare può offrire a, a uno studio sulla Libia o non è così importante qualcosa che merita di essere trattato a parte o, o non è considerato? negli studi dell'epoca il mare in sé non è, non è così importante è più importante un discorso diciamo, sul territorio, la gestione del deserto eccetera eccetera eh, No, è molto interessante perché cioè, qual è il ruolo del Mediterraneo non solo come linea esatto. che congiunge non solo come collegamento esatto, come spazio di collegamento eh, c'è qualcosa sul eh, qualche studio sui tonni perché c'erano delle cioè, che cosa collego io da quello che ho letto al, all'ambiente marino? La cioè i tonni, le, ed è, è, ci sono anche italiani che si trasferiscono in Libia per lavorare uh, nelle tonnare e la produzione di sale in questi è ambienti sì. ibridi, non, non, è che è molto interessante perché anche là c'è una metafora terra e acqua. Mm. Eh, no, eh, in realtà sì, io non l'ho. Eh, esplorato perché è un pochino fuori da cioè dall'idea di agricoltura cultura, che, certo. però no è, è in realtà interessante perché apre eh, cioè, un discorso più ampio sì. sull'ambiente in generale sull'ambiente sì, e guarda cioè, guarda anche alle acque non solo alla terra che è una cosa che la storia ambientale sta facendo adesso e e poi, sì, vabbè, si ricollega anche a questioni sulle risorse idriche, sulle risorse eh, marittime eh, e sulla pesca in Africa orientale. No, è molto interessante. Esatto. Però è, in, in realtà il... è tutto abbastanza nuovo e quindi qualsiasi cosa, vedo, faccio, è bellissimo, ma poi è bellissimo, Si, sognero, si sì. può provare tutto. Però so che qualcuno sta lavorando sui tonni e... in Libia. Eh Gianluca Potestà, oltre... A farti complimenti doverosissimi a cui ci accodiamo tutti, credo, per la tua ricerca. Eh, mm. Voleva sapere se hai qualche riscontro molto puntuale sulla coltivazione dello sparto, eh, in cui lui sembra tutto per un progetto sul libro. Sì. Io sullo sparto. Sì, alzo le mani. Lo sparto inizialmente, tra l'altro, è uno degli elementi che si. che C'è all'inizio de, all'inizio degli anni venti e poi ritorna con la questione dell'autarchia. Quindi, sì, c'è non è uh, ovviamente anche cioè, non è che è una cosa molto, um, molto trattata, però rispetto ad altri prodotti lo sparto ritorna spesso, ritorna, spesso. e ritorna come una delle risorse di cui, che la Libia può uh, fornire all'Italia. Quindi, sì, ci sono.